Ciao e benvenuto come sempre al mio canale oggi un nuovo video spray paint art vediamo cosa succede prima di cominciare ti invito ad iscriverti se è la prima volta che sei qui lasciami un like se il video ti è piaciuto e scrivimi nei commenti cosa ne pensi allora adesso cominciamo e buona visione ciao